Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi video velocissimo eh, sull'importanza di tenere pulito qui sotto i pomodori, proprio adesso che è il periodo delle piogge, purtroppo, dobbiamo chiamarlo così, in molte parti d'Italia. Quindi adesso vi spiego tutto e vi faccio vedere l'operazione da fare. E eccoci bentornati. Questa è una pianta che io settimanalmente do le mie cure a foto, cerco di darle nella giusta direzione, però sta piovendo praticamente tutti i giorni, e come qui da me, praticamente in tutta Italia. E quindi questa è la situazione dopo una settimana di piogge. Ora volevo farvi vedere soltanto le operazioni principali da fare, ma ve l'ho già fatto vedere in altri video, ma questo sarà un video breve incentrato soltanto su questa operazione qua. In pratica è la pulizia della parte sotto. Vedete? Questa l'ho appena fatta. Guardate la differenza, erano uguali fino a pochi minuti fa, il terreno adesso è molto umido, adesso lasciate stare che io ho la pacciamatura fatta con questo telo traspirante, ma è molto umido, da sotto adesso sicuramente verranno su funghi, spore e quant'altro, se noi lasciamo l'apparato fogliare, le foglie, le erbacce, soprattutto l'apparato fogliare della pianta che tocca a terra, per le spore è semplicissimo risalire il terreno, attaccarsi alle foglie e cominciare a farci ammalare la pianta. Quindi le operazioni da fare sono semplicissime, cominciamo a togliere le infestanti. Ora siccome questa pianta già ha già l'apparato a fogliare ben sviluppato, sta partendo in pratica, queste sotto onestamente ci servono a poco. Togliamo tutto ciò che parte dal tronco e che tocca il tronco. Finita questa operazione, vedete... I primi palchi delle foglie ormai si sono ingranditi e toccano a terra. Ora io non la voglio eliminare tutta perché comunque fanno una loro funzione di, di fotosintesi clorofiliana. Mi dispiacerebbe buttare via tutto il ramo anche perché è molto bello e non è un ramo di quelli che viene su in modo indeterminato. Allora io cosa faccio? Comincio a togliere i primi pezzi, ecco qua. Questo è un rametto, praticamente una pianta nuova che è nata dalla, dal tronco principale. Lo taglio a filo del tronco. Quest'altro ramo qui mi tocca a terra e siamo al punto di partenza. Questo lo elimino del tutto. Tolgo il getto a e adesso la legherò in questo modo qui se questo ramo mi tocca a terra anzi evitiamo il problema perfetto ecco guardate la differenza adesso è un'altra cosa vedete lì la devo ancora fare questa sicuramente ha meno possibilità di ammalarsi di malattie fungine è un'operazione un po tediosa un po passatemi il termine palloso ma Va fatto perché sennò no, la pianta ne risente. Questa è una femminella molto grossa. Via. E quindi adesso posso rifinire qua. Ecco qui. Così. Questo è il taglio. Qui ne abbiamo un'altra. Ne abbiamo un'altra. qui ne abbiamo un'altra. Ecco qua. Adesso la pianta è pronta per essere legata. Guardate quanto verde abbiamo tolto nel giro di una settimana. E così per tutte quindi è un lavoro come vi dicevo che va fatto una volta a settimana almeno soprattutto nel periodo delle piogge io ormai lo chiamo così perché tanto l'anno scorso era maggio quest'anno è giugno e ci dobbiamo abituare bene è stato un video velocissimo spero utile per chi ha le prime armi con i pomodori se avete domande da farmi scrivete le domande qui nei commenti io rispondo sempre a tutti vi ringrazio intanto per aver visto così eh, numerosi il video sulle foglie accartocciate, mi sta dando molta soddisfazione, sono contento che vi sia piaciuto quel video lì, e vi auguro una buona settimana e ci vediamo giovedì prossimo. Buona giornata!